Allora, salve a tutti i Colors, in teoria questa cosa dovrebbe uscire come un video, se sta avvenendo una live, va bene, pace a me. Vorrà dire che salteremo il video del lunedì State... e starete ricevendo una piccola anticipazione. Cosa ho qui? Boh, il mio tentativo è quello di fare video sponsor mostrando i video, mostrando anche me stesso, cosa che col programma che utilizziamo normalmente non potevo fare. Quindi ci proviamo, sperando che venga un video. Magari se viene bene con l'audio e tutto il resto, ci sta che io lo editi. Quindi lo riscarichi e lo editi. Allora, ho deciso una cosa. Siccome non sono tantissimi i canali, che secondo me meritano la sponsorizzazione, <coughs> oggi non li vedrete tutti, se non faccio troppi stravagioni vi tenete anche colpi di tosse nel video e vi prego, vi prego non fatevi venire l'ansia, parlerò anche di questo in un video se volete, ma non oggi. Andiamo con il primo canale, ma prima di mh, farvelo vedere devo fare l'esperimento di condividere lo schermo e sperare che voi sentiate. Il primo canale che voglio sponsorizzare è Agostino Brienza. Il primo canale che voglio sponsorizzarvi è quello di Agostino Brienza. Forse ho capito finalmente come si condivide lo schermo. Il primo canale che voglio sponsorizzarvi è quello di Agostino Prienza, non è soltanto perché mi segue sempre, sicuramente è uno dei motivi, ma soprattutto perché fa dei video fuori da ciò che comunemente si vede su YouTube, sia per quanto riguarda un pubblico, diciamo normalmente maschile, che per quanto riguarda un pubblico normalmente femminile anche se ricordiamo che ci sono ragazze a cui piacciono i videogiochi e il calcio e ragazze a cui piace toccarsi quindi stiamo lontani dagli stereotipi il canale di agostino mi piace perché è fatto interamente da riprese con il drone attualmente conta 416 iscritti quindi vediamo di farlo aumentare guardiamo un pezzettino Ecco qui, io vi chiedo scusa in anticipo perché mh, ho fatto l'errore di non voler fare il video mentre sono a casa da solo, in quanto nella situazione che stiamo vivendo, i momenti da solo sono sempre mie. Andiamo avanti con la sponsorizzazione, sponsorizzeremo in questa puntata, se così si può dire, una coppia canali come una coppia nella vita e l'ho scelta perché sono dei canali simpatici entrambi in parte con cose in comune in parte no infatti ho deciso che farò vedere un video specifico per ogni canale <coughs> ma soprattutto sono dei canali che mi hanno detto espressamente Guarda, siccome noi a volte purtroppo ci sfuggono i video e vorremmo seguire i tuoi, sentiti libero di mandarceli in privato. E guardate che non è da tutti. Quindi vediamo se sono bravo con questo programmino. Andiamo con il primo della coppia di canali che voglio farvi vedere. Daniele di 3 1130 iscritti, però, magari gli diamo una mano a crescere, ecco, mm. molti dei suoi video sono corti, perciò se non vi piacciono i video lunghi, direi che questo è il canale giusto, questo qui è molto corto, quindi direi che possiamo vederlo tutto insieme, avevo eh, sottovalutato la cosa del linguaggio colorito ma tanto è evidente che purtroppo questo video dovrà essere editato grazie al, alle persone che vivono con me si fa per dire quindi editing per editing oramai ce lo facciamo andare e finiamo con um, l'ultimo canale e finiamo con l'ultimo canale per oggi ossia mm, per questa puntata di sponsor se volete essere sponsorizzati non me lo dovete chiedere apertamente ma semplicemente seguire il mio canale possibilmente tutti i video o quasi ecco mm vediamo se sono diventato ancora una volta un esperto dello schermo anche per questo ultimo canale di oggi l'ultimo canale di oggi è il mondo di danielita 92 compagna di daniele con gli iscritti nascosti ma va bene non ci interessa e guardiamo un pezzettino dell'ultimo video Così poi guardo e commento pure io. ci parla, mm, o meglio ci spacchetta una piccola box dell'applicazione Too Good To Go. Vi mostro il contenuto di questa box di Tube2Go, il supermercato si chiama Maxi e questa box è costata 3,99 euro. Allora iniziamo. Ci, ci hanno dato questi spinaci. Poi ci hanno dato Danacol Questo qui bianco. Bene, se volete scoprire tutto il contenuto della boxy Too good to go non dovete fare altro che andare sul canale di Daniela cosa che per inciso farò pure io una volta terminato questo video ma visto che tanto ormai devo editarlo eh, perché, perché io ho fatto casini i miei compilini hanno fatto casini e quant'altro alt intanto vi saluto vi ricordo se non siete iscritti iscrivetevi al canale, di attivare la campanella per non perdere i prossimi video e se volete partecipare al video di Natale, fate un regalino dalla wishlist qui sotto in descrizione. Ciao!